Oggi parleremo del coseno. Diamo subito una piccola ripassata sul regolo. Questo è un modello Aristo, ne parleremo anche di questo modello. Lasciamo eh, per il momento il modello perché e ringraziamo Buzz Aldrin per averci accompagnato. Sulla sinistra noi notiamo le scale S che sta per seno la scala t che sta per la tangente, la scala st che eh, sta per gli angoli piccoli seno e tangente, non abbiamo la scala del coseno. Possiamo tuttavia fare a meno, data la relazione, coseno di alfa uguale seno di 90 meno alfa. Ne consegue che la scala del coseno è una scala inversa e pertanto sarà sempre rossa. Si legge sulla scala S, in alcuni casi abbiamo una scala specifica CS. Facciamo quindi degli esempi. Immaginiamo che alfa sia 14,3 gradi. Calcoliamo il seno di 14,3 gradi. Mi sposto con il cursore sulla scala S. Identifico nella scala 14,3. Leggo sulla scala C o sulla scala D il corrispondente valore 0,247. Vediamo adesso di calcolare il coseno. Coseno di alfa. Devo guardare sulla scala S i valori in rosso, quindi 14,3 in rosso. Una volta identificato il valore sulla scala S, notate sulla destra il simbolo SIN, però devo guardare i valori in rosso. Quindi il coseno di alfa è 0,96. Vediamo l'esempio con due regoli, sempre del modello Aristo. Uno con i valori in rosso, dove chiaramente vado a identificare sulla scala S, quello sotto, nella scala S, non ci sono valori in rosso, quindi ci sono solo i valori eh, del seno in nero. Vediamo come fare. Devo calcolare il coseno di 70 gradi. Non avendo la scala in rosso, niente panico. So che il coseno di 70 è uguale al seno di 90 meno 70 quindi è uguale al seno di 20 gradi. Andrò quindi a identificare sulla scala S il valore 20, allineo il cursorio e leggerò sulla scala B il corrispondente valore, quindi il coseno di 70 è uguale a 0,342 che corrisponde anche al seno di 20 gradi. Questi sono due modelli Aristo che usavo quando andavo a scuola. Sono stati ritrovati dopo circa 50 anni, perfettamente funzionanti. Uno è un modello Riez di 12,5 cm, l'altro un modello Scholar di 25 cm. Il modello Riez naturalmente era meno preciso, tra l'altro come possiamo vedere aveva eh, la parte scorrevole ribaltabile dove da una parte avevamo la scala B e C e la C1 quindi il, il reciproco e sull'altra scala eh, c'erano le funzioni trigonometriche la S, la ST e la T ma non c'era il coseno quindi vedete che non esistono numeri in rosso. Altra cosa il modello Aristo Scholar era, è stato come passare dal 500 alla Ferrari nel senso che era un modello di, di 27 centimetri molto ma molto più preciso